L'ultimo suo libro ha per titolo Il principio di responsabilità e vi si elabora una etica della responsabilità. A lei vorremmo chiedere perché abbiamo doveri etici? Esiste un fondamento filosofico di questi doveri? They better be grounded. Um, you see, um, here is a case where the sarebbe meglio se lo fossero vede questo è un caso in cui la credenza la fede che ci sia una fondazione precede la conoscenza di questa fondazione in questo senso Immanuel Kant abbiamo appena celebrato il bicentenario dell'apparizione della critica della ragione pratica ha formulato la tesi che la voce della nostra ragione pratica della nostra ragione morale della nostra la voce morale in noi è essa stessa un fatto un fatto nel regno sì nel regno della verità e che essa ci obbliga a trovarne la fondazione of truth non che partiamo da un'ipotesi che abbiamo dovresti fare questo in modo che questo non sia meramente l'espressione di una predilezione di una predilezione personale soggettiva, individuale o di classe ma abbia in sé una intrinseca validità dunque una fondazione deve essere trovata il mio peculiare destino teoretico è stato quello della ricerca di dove sia questa fondazione e ciò mi ha portato a dissentire con quasi tutte le correnti dominanti nella filosofia del XX secolo. La filosofia analitica, il positivismo logico, la filosofia del linguaggio e così via. Mi ha portato a dissentire con quelle posizioni della critica alla filosofia critica che con una strana esagerazione, in un accesso di quella grande critica che nel secolo XVIII va da Hume a Kant e così via, hanno decretato che sono ammissibili per la filosofia solo quelle domande per le quali ci si può aspettare una risposta dimostrabile. Wittgenstein diceva, domande per le quali non ci si può attendere alcuna risposta dimostrabile o verificabile non devono neppure essere poste. Questa l'autocastrazione della filosofia ed io mi rifiuto di assoggettarmi a questo imperativo del pensiero del XX secolo. Ora sono abbastanza vecchio per essere molto audace e non aver paura. Non mi preoccupo in alcun modo di ciò che questo o quello dei miei colleghi filosofi dirà. E quando ora dico le cose di cui penso la filosofia dovrebbe veramente occuparsi, le dico in modo molto imperfetto e posso soltanto sperare che essi le diranno dopo di me in maniera migliore. Io ho tentato di mantenere viva l'antica fiamma della metafisica che sembrava essersi estinta o almeno, sì, che sembrava essersi estinta nella nostra epoca moderna. Nei confronti delle generazioni future abbiamo una profonda responsabilità. Possiamo dire che le generazioni future hanno dei diritti e che dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per preservare per loro il pianeta? Lei non ha ricordato adeguatamente la mia posizione con la sua ultima domanda. Lei dice quali diritti hanno le generazioni future verso di noi. Questo non è il mio problema. Se noi procurassimo loro l'era del caos, forse essi potrebbero sollevare una specie di reclamo, di richiesta di indennità nei nostri confronti, ma noi non saremo più lì per soddisfarla. Se noi deturpassimo il pianeta, se saccheggiassimo la loro eredità, certo, ma questo argomento dell'obbligo che abbiamo verso i nostri discendenti può essere contraddetto con una domanda molto semplice. Dove è scritto o su quale principio lei fonda la supposizione che ci siano nostri discendenti? forse la nostra generazione sarà l'ultima dell'umanità non sarebbe la prima volta nella storia della vita e dell'evoluzione che una specie si estingua e forse questo proprio questo è scritto per noi nel libro dell'evoluzione le cose potrebbero andare proprio così è questa la mia argomentazione nell'affermazione no non c'è concesso di commettere il suicidio della specie o di permettere che il suicidio della specie accada. E, e questo è, voglio dire, ora sorge la questione, perché dovrebbe perché per l'uomo dovrebbe accadere ciò che non consideriamo valido per nessun'altra specie sulla terra, ovvero che esso continui in eterno? Poiché l'uomo è il gradino superiore, il vertice della scala evolutiva, e noi formiamo, come dire, il più audace tentativo della divinità di esprimere se stessa nella creazione, The deity to in and we must not fail Semplicemente non dobbiamo far fallire il nostro creatore in, in questo tentativo. And we can do so, no e dobbiamo fare così perché non c'è nessuna garanzia che non rovineremo uh, il corso umano uh, e il corso divino uh, nel mondo. Uh, the human cause and with it the nel mondo come lo conosciamo che è qui la nostra terra noi non conosciamo ciò che è altrove nell'universo e forse altri, altri mondi abitati da esseri intelligenti siamo responsabili per ciò che è qui e per ciò che facciamo di questo dominio, patrimonio che abbiamo qui e questo è questo il centro etico il centro etico metafisico metafisico uh, uh, uh, center l'umanità ha compiuto un progresso nel regno delle scienze e della tecnica estremamente rapido unico nella storia del mondo invece la razionalità etica non si è sviluppata così rapidamente anzi c'è forse qualcosa come una regressione in questa situazione l'idea stessa di progresso sembra discutibile. Io non credo che il concetto di progresso si possa applicare in egual modo, nel medesimo senso, a queste due aree. Nella scienza e nella tecnologia possiamo parlare in maniera molto chiara di progresso esso è addirittura misurabile possiamo ad esempio misurarlo con l'ammontare del potere che l'uomo collettivamente parlando ha sulla natura sul suo ambiente e sugli altri esseri umani anche attraverso i modi attraverso i metodi di scambio con essi ma cosa significa il progresso nel regno della morale? Non può certamente significare la stessa cosa che possiamo misurare in valori chiaramente quantitativi. Sicuramente no. Intanto, in primo luogo, il progresso è un fenomeno individuale. Di un individuo possiamo dire che lui o lei migliora, diventa una persona migliore o peggiore e sappiamo che è consapevole di interagire con altri esseri umani. E è consapevole in linea generale anche di ciò che lui o lei fa con la propria vita, eccetera. La filosofia ha moltissimo da dire a questo riguardo, vale a dire cercare di scoprire in cosa consista una vita migliore, qual è la vita migliore e cos'è, cos'è buono e cattivo, cosa è degno di essere tentato, per cosa vale la pena impegnarsi e cosa dovrebbe essere evitato e così via. Allora ho pensato all'aereo, è stata un'esperienza che indescrivibile, la prima volta volare sopra le nuvole, come se... il sole, dicono che non c'è quando è voloso, invece c'è, c'è sempre, sopravventura. Il buono e il cattivo sono lì a disposizione continuamente. Dopotutto, dopo duemila anni di educazione cristiana dell'umanità occidentale, e non si è trattato soltanto di educazione cristiana ma anche di educazione attraverso i grandi filosofi greci i grandi filosofi pagani, greci Platone, gli stoici e così via grandi studiosi dell'etica noi non possiamo, non possiamo sperare di far meglio di loro abbiamo l'esperienza di questo secolo il nazismo, Hitler l'olocausto e dunque errata l'espressione secondo la quale eravamo sulla buona strada per divenire sempre migliori quando accadde qualcosa per cui si è prodotta ora una regressione ad un'epoca più barbara ma non si trattava affatto di un'epoca più barbara essa era anzi altamente scientifica altamente avanzata Niente, niente di sanguinario, niente della ferocia primitiva. Dobbiamo accettare il fatto che l'uomo è la creatura che è capace del buono e del cattivo. Essere capace di essere buono significa anche essere capace di essere cattivo e malvagio. voglio dire niente di cui andar fieri o molto soddisfatti ma in verità insieme al progresso scientifico tecnologico e quindi anche industriale economico è anche sopravvenuto un certo progresso nella consapevolezza dei doveri morali che sono stati predicati forse in tutti i tempi some progress in the awareness of moral duties voglio dire, you can't non si può dopo tutto andare oltre il discorso della montagna I mean... cosa migliorare? cosa si vuole migliorare rispetto a esso? all'etica socratica? cosa si vuole? non c'è niente da migliorare ma la pervasività di simili insegnamenti nella coscienza comune è tale, per metterla in termini molto banali, che la gente si vergogna di essere sorpresa in atteggiamenti opposti a quegli insegnamenti e almeno tenta di essere considerata come qualcosa in qualche modo conforme ad essi. Questo questo è il tipo di progresso morale collettivo per il quale possiamo nutrire delle speranze è questo ora tutto ciò è incluso in certi codici di legge in codici del comportamento pubblico e così via testimoniando di un qualche progresso che comunque non esclude ciò che lei chiama regressione lo scivolare negli abissi della volontà umana e della perversità della natura umana The sliding down into the abyss of le uh, uh, uh, uh, uh, perversities of L'umanità non è al giorno d'oggi soltanto in grado di distruggere la natura. L'umanità ha anche la possibilità di manipolare e mettere in pericolo la nostra natura interna, modificando il DNA. Quali principi etici dovrebbero guidare la tecnologia genetica? The first il primo principio etico che viene in mente a questo riguardo è rispetto rispetto per ciò che l'uomo è, per l'integrità del suo essere ora generalmente il nostro scambio con l'ambiente avviene nel segno sotto legida della tecnologia che è capacità di invenzione, che è costante miglioramento di ciò che è dato miglioramento per i fini dell'uomo così c'è una grande tentazione di considerare come uno degli elementi dell'ambiente che sono capaci di miglioramento anche noi stessi e in un certo senso in effetti anche noi siamo parte dell'ambiente il sistema del DNA il codice genetico è semplicemente un dato naturale fra gli altri e può essere mutato e nel caso in cui venga mutato può essere forse anche migliorato ora migliorare in questo contesto che ad un primo approccio è un contesto medico, significa intervenire per rettificare laddove la natura o l'accidente abbiano in qualche modo prodotto qualcosa, prodotto qualche danno. È un lavoro di riparazione, chiamato curare, guarire. C'è un'area, un'area particolare dell'ingegneria genetica, della tecnologia del gene, che si può annoverare fra gli obiettivi della medicina, ovvero l'eliminazione, la sostituzione di un qualche pezzo danneggiato del sistema genetico con un pezzo buono. Come una riparazione. Voglio dire, tu hai pezzi di ricambio e metti un pezzo di ricambio. Tiri fuori il pezzo danneggiato e lo sostituisci con un pezzo di ricambio. E la prima reazione di qualcuno che ascolta è perché no? Se possiamo farlo è una gran cosa. Si possono evitare infermità genetiche non soltanto agendo sui portatori di queste infermità esistenti dalla nascita, ma anche intervenendo su questo stesso fatto genetico. Mm. Tuttavia, anche in questo caso, noi siamo il fine in sé, e dovrei dire quasi un fine tradizionale, vale a dire quello della cura, della guarigione e del superamento di una infermità. Uh, there are very grave, very grave doubts, uh, e ci sono dubbi molto molto uh, gravi se sia concesso o meno intervenire nell'ereditarietà nel processo genetico perché ciò che facciamo là non è confinato con l'individuo con cui andiamo perché ciò che noi facciamo in questo caso non è confinato all'individuo sul quale lavoriamo, ma continuerà ad esercitare i suoi effetti per tutta la catena di generazioni che ne segue. E chiaramente noi non possiamo sapere cosa abbiamo fatto nel medio termine. In una, due o tre generazioni non sappiamo e probabilmente sopravvalutiamo le nostre forze se lo facciamo. Lascio tuttavia aperta la questione ma voglio dire questa è una possibilità molto seria e spaventevole. Diverso il caso di un approccio miglioristico laddove non è questione di mirare ad una particolare infermità che possiamo identificare nel codice genetico con localizzata in uno o in pochi geni che noi conosciamo. Dico ad esempio il diabete o l'emofilia which is located in one o a few genes which we can exchange like let us say um, a diabetes um, or hemophilia so, uh, but uh, where uh, we uh, I still remember how it was discovered uh, about 15 years ago ancora ricordo come fu scoperto so circa 15 anni fa o giù di lì among, che certi um, che che tra i criminali che hanno commesso reati di violenza era prevalente o statisticamente più frequente una particolare configurazione genetica rispetto alla popolazione normale. Quale a dire, se ricordo bene, la doppia occorrenza di, di un cromosoma. Non voglio dargli il nome che mi viene in mente ora, perché può essere sbagliato. Diciamo pure X. Vede, è stato scoperto statisticamente che i portatori di questa tara genetica possono forse possedere una configurazione aggressiva nel loro carattere abbiamo dunque dato il via a qualcosa ora c'è un modo per identificare tutti i portatori di una similità e di eliminarli all'inizio in modo da ridurre considerevolmente i reati di violenza ma aspetti un momento Prima di tutto, veramente, sappiamo veramente che ogni aggressività è cattiva? Siamo certi in realtà di volere veramente una società di agnelli? Qualche leone e qualche aquila frammessi agli agnelli potrebbero forse creare una situazione migliore. Si pensi ad esempio a quanto affermava il greco Platone sulla necessità di sollevare l'indignazione per l'ingiustizia fra i virtuosi. Bisogna indignarsi veramente dell'ingiustizia, non giudicare in modo semplicemente astratto che è sbagliato. In altre parole, non dovremmo iniziare a rimodellare l'uomo. La presenza dell'aggressività è una parte dell'umanità anche la presenza della sottomissione della vanità e del suo opposto che è l'irresolutezza e così via tutto ciò appartiene alla complessità dell'uomo e non dovremmo neanche iniziare a costruire un quadro ideale, un'immagine secondo la quale selezioniamo e cominciamo a manipolare in qualche modo geneticamente l'eredità biologica dell'umanità. Ciò è interamente al di là dei nostri diritti, al di là delle nostre convinzioni, al di là della nostra saggezza e questo è uno dei pericoli di questo nuovo potere che è una parte del generale potere tecnologico scientifico ma che ora è diretto su noi stessi noi tuttavia non siamo in realtà i soggetti che l'uomo può creare in quanto siamo stati noi stessi già creati creati